Il mio nome è Gaetano Cascino. Sono Claudia Cardella. Qui siamo al Parco di Uditore, che è un parco della città di Palermo. Il motivo per cui oggi siamo qui è perché il Parco di Uditore, tra le tante attività che fa, è quello di promuovere il, la salvaguardia dell'ambiente, promuovere dei percorsi di agricoltura, di eh, avvicinamento dei cittadini alle pratiche agricole, al cibo sano. Lavoro per una società che si chiama Cubio. Noi nella quotidianità abbiamo, o, lavoriamo o, facendo da tramite tra produttori e consumatori, piccoli produttori siciliani e i consumatori di Palermo tendenzialmente, ma non solo. Questa è un po' la dimostrazione che anche in una città come Palermo, che negli anni ha visto tante difficoltà del rapporto tra cemento e natura, le cose possono cambiare e si può ottenere qualche bel risultato.